io sono Max, sono attivista dal 2005 e approfitto del fatto che c'è tanta gente nuova per fare un po' di chiarezza sul reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza è un qualcosa che ha proposto Berte Grillo il quale lo conosce molto bene perché nel 1998 ha fatto uno spettacolo che si chiama Apocalisse Monatica che trovate su internet, ha mutuato il concetto da Auriti e io mi auguro che tutti i portavoci qua presenti sappiano bene tutti gli studi di Auriti perché non si può fare portavoce senza conoscere Auriti Grillo è stato definito il più brillante allievo di Auriti. Ora, il reddito di cittadinanza deriva dal fatto che bisogna togliere alle banche commerciali tutto il nero che fanno, dato che quando fanno un prestito questo uh, è um, creato da nulla, mentre quando voi restituite la rata è vera. Se voi pensate che eh, il, lo Stato ha un, budget di, ha un bilancio di 800 miliardi, di questi 800 miliardi 80, 90 vanno in interessi alle banche, al 90% alle banche, solo di interessi, solo di interessi. Il, lo Stato italiano ha un disavanzo primario, ha un, eh, cioè le spese, le tasse che riceve sono molto più alte delle spese, cioè ha un 30, 40, 50 miliardi in più. Peccato che poi deve dare alle banche attraverso questi 80-90 miliardi. Quindi, o si chiarisce bene questo concetto, almeno a Milano, dato che siamo nel, nel centro finanziario, c'è cioè arrivato l'ora di mettere i pantaloni lunghi almeno a Milano. Quindi, cercatevi su YouTube bene chi è Auriti, che ha fatto un sacco di conferenze eh, su YouTube, e su eh, la poverissima orbita di Grillo, perché non è possibile nel 2018 ancora fare gli attivisti e non conoscere. Auriti e Grillo a di Auriti.